Ciao sono Paolo Subioli, fondatore e curatore di Zen in the City e questa è una meditazione guidata per accompagnarti nella tua pratica di camminata veloce in un parco pubblico o altro luogo che tu avrai scelto. Questa meditazione guidata non avrà musiche di sottofondo per consentirti di sentire i suoni dell'ambiente che ti circondano e essere ancora più presente con ciò che c'è qui e ora. Per aumentare ancora di più la tua motivazione, ti ricordo che la camminata veloce offre una serie di benefici per la salute fisica e mentale. Innanzitutto migliora la salute cardiovascolare, poiché rafforza il cuore e favorisce la circolazione del sangue e dell'ossigeno in tutto il corpo. Praticandola regolarmente ridurrai il rischio di malattie cardiache, ictus e pressione alta. La camminata veloce inoltre aiuta a gestire il peso, dal momento che ti permette di bruciare calorie e aumentare il metabolismo. Da non trascurare è anche il fatto che questo tipo di esercizio fisico rilascia endorfine che contribuiscono a migliorare l'umore e ridurre i livelli di stress. Lo stesso fatto di stare all'aria aperta nella natura ha di per sé un effetto calmante. La camminata veloce poi contribuisce a migliorare la densità ossea e la forza muscolare riducendo il rischio di osteoperosi e di altre patologie legate all'età. Una camminata regolare infine può contribuire a migliorare l'equilibrio e la coordinazione, riducendo il rischio di cadute e lesioni. Rispetto a un'altra forma di esercizio come la corsa, la camminata veloce ha il vantaggio di non stressare articolazioni come ginocchia e caviglie, non comportare rischi cardiaci ed evitare inconvenienti come stiramenti o strappi muscolari. Adesso che la Tua motivazione è stata ben nutrita e con essa il Tuo Ego, il quale non desidera altro che avere un corpo in forma e prestante, ti invito a lasciare andare qualsiasi desiderio di conseguimento per dedicarti interamente a vivere ciò che c'è qui e ora, nel momento presente. Se non vorrai ottenere nulla da questa camminata veloce e da questa meditazione guidata, avrei fatto la cosa migliore. Non c'è nulla da ottenere, nessun obiettivo da raggiungere, nessuno scopo da perseguire, solo vivere il presente. Adesso fai un piccolo sorriso. Senti i tuoi piedi a contatto con il terreno, che sensazione provi quando il piede tocca terra? E cosa senti quando il piede si solleva? Concentrati unicamente sulle sensazioni dei piedi senza pensare ad altro. Adesso osserva mentalmente il tuo respiro. Senti che ritmo ha e se è profondo o superficiale. Lascia che il respiro rimanga naturale senza volerlo cambiare. Adatta piuttosto il ritmo dei tuoi passi al respiro, in modo che siano sincronizzati. Potresti fare due passi ogni respiro, oppure tre, o quattro, o quanti vuoi. L'ispirazione e l'espirazione possono essere anche di lunghezze diverse. Continua a osservare i passi e il respiro, senza mai perdere la concentrazione o pensare ad altro. Non c'è niente a cui devi pensare adesso. Questo è il momento di camminare e basta. Se hai l'abitudine ad ascoltare la musica mentre fai questo tipo di attività, questa volta fatti accompagnare dal suono del tuo respiro, dal canto degli uccelli, dal fruscio del vento e dai suoni della città. Estendi l'attenzione a tutto il corpo, percependone il movimento. Senti l'impatto dell'aria sulla pelle. Senti il contatto dei vestiti sulla pelle. Mantieni sempre l'osservazione anche sulla natura che ti circonda, godendoti la vista di piante, fiori, animali. Mantieni sempre il contatto con gli odori di questo ambiente per tutto il tempo della camminata. Sorridi a ciò che ti circonda. Mentre cammini, concentrati sulla sensazione del corpo in movimento. Senti la forza delle gambe che ti sostengono e la freschezza dell'aria che entra nei polmoni. Porta la tua attenzione alle sensazioni che gli elementi atmosferici, come ad esempio il sole, o l'umidità o la pioggia provocano sulla pelle in questo momento. Senti come il sudore aiuta il tuo corpo a mantenere la temperatura migliore possibile. Il sudore è una grandissima invenzione della nostra storia evolutiva. Torna di nuovo a concentrarti sul movimento delle gambe e sul respiro. sui piedi che toccano terra. Lasciati pervadere dalla bellezza che ti circonda. Cerca di percepire che non sei qualcosa di separato da questo scenario. Mentre ti concentri di nuovo sul respiro, Osservane la natura impersonale. Il respiro si fa da solo. Ripeti mentalmente, c'è il respirare. C'è il respirare e c'è il camminare. C'è il respirare e c'è il camminare. C'è il respirare e c'è il camminare. Se ti capita di notare che emergono dei pensieri che ti distolgono da questa concentrazione, lasciali semplicemente andare, con gentilezza. Non giudicarli e non giudicarti. Così come c'è il respirare, a volte ci sono i pensieri. Mantieni sempre la concentrazione sul momento presente, sulla sensazione del corpo che si muove e sulla bellezza che ti circonda. il tuo stato d'animo e le tue emozioni. Cosa provi adesso? Qualsiasi siano le tue emozioni in questo momento, lasciale andare. Queste emozioni sono come nuvole passeggere che presto lasceranno spazio ad altre emozioni. Concentrati di nuovo sul corpo che si muove, sui passi e sul respiro, senza pensare ad altro, senza giudicare e senza preferire che ci sia qualcosa di diverso. Goditi pienamente questo momento che è unico e irripetibile. E adesso, mentre continui a camminare, Lasciati pervadere dalla gratitudine per questo momento di quiete e di bellezza che stai vivendo. Esprimi gratitudine per questo corpo che ti permette di camminare e per di più in modo veloce, il che non è affatto scontato. Sii grato o grata per la natura che ti circonda, per la vita che è in te e attorno a te. Sorridi alla vita che è in te e attorno a te. Continua a camminare in pace, godendo della bellezza e della pace della natura. Ogni passo che compi è un atto d'amore per questa terra che ti nutre e ti sostiene. È un miracolo. Ma non sei tu a compiere questo miracolo. Tante cause e condizioni diverse hanno fatto sì che tutto ciò accadesse proprio ora. Molte di queste cause e condizioni risalgono al passato e su molte altre, la maggior parte, tu non hai alcun potere. il tuo unico potere è di goderti questo momento unico e irripetibile. Sii grato o grata a te stesso, a te stessa per questo dono che hai fatto a questo corpo e a questa mente. È un grande dono che sarà ancora più prezioso se camminerai anche domani e nei giorni successivi, facendo della camminata veloce una routine della tua vita quotidiana. Questa meditazione guidata sta per... Terminare. Mentre torni al tuo passo normale e alle attività che ti aspettano, sorridi e promettiti di mantenere la consapevolezza, per quanto potrai, in ogni altra azione della vita quotidiana.